Allora, parto dalla Roma, che mi ha ricordato ieri vagamente la Longobarda, la Longobarda di Oronzo Canà. So, parto dal presupposto che sono contentissimo che la Roma è una delle squadre alla quale io sono affezionato, alla sua gente e alla sua squadra, però non è possibile. Dall'inizio alla fine, risse, litigi, si buttavano a terra, non hanno fatto mezza azione, mezzo tir in porta hanno fatto per 98 minuti. Bah! Poi l'allenatore dirà, la squadra è speciale, quella è speciale, il problema è che nella vita, come lui stesso ha detto tante volte, che vuole avere più, come diceva Napoleone, più comandanti fortunati che forti. E lui è un grande fortunato, è una roba impressionante. Poi si dirà cosa, non della prestazione che ha fatto cagare, eccetera, che è arrivato in finale, l'anno scorso ha vinto la, la Conference League, e si andrà avanti sempre per risultati e risultati e risultato. Ha avuto fortuna che nel sorteggio ha beccato sempre squadre che sulla carta erano più forti, lui era più forte delle altre, però poi il dato di fatto è che io devo parlare di calcio e devo analizzare la partita, una roba a dir poco vergognosa, una roba che non si può capire minimamente, boh. però lui poi cosa dirà? Io sono arrivato in finale, io ho vinto, non mi frega un cazzo, brava la Roma però ho fatto cagare,